È arrivato il grande giorno? È arrivato il grande giorno? Dove sei? Ciao amore, come stai? Bene. Super bene, vero? Quindi dove si parte? Allora. Quando? Oggi. Allora. Yeee! Yeah! Il programma è questo. Adesso Anastasia va a scuola, alle 12.30 esce. Noi andiamo a fare un paio di commissioni. Torniamo a casa, prepariamo gli zainetti, badolcina, capelli veloce e. Una doccina, i capelli veloce. Tu sì, però la doccia la fai lo stesso quando torni a casa. Una doccia veloce, i capelli li hai già lavati, invece io e te dobbiamo lavarci tutte. Quindi due commissioni veloci. Adesso andiamo a prendere Dani e lo portiamo a scuola. Poi a mezzogiorno dobbiamo andare a riprenderlo. Quindi dobbiamo andare a fare tutto. Dobbiamo fare tutto di corsa, eh, Vane? Ok, andiamo a scuola? Sì. La macchina è congelata, speriamo, speriamo si sia scongelata. Pista di ghiaccio in cortile, Vane! Eh? Una mini pista di ghiaccio? Sì, oggi è completamente ghiacciato tutto. Dai, andiamo a scuola, bimbe! Dai, che se no facciamo tardi, Vanessa. Noi abbiamo da fare, dai, dai, Ani, occhio che scivoli. Non hai pattini, eh? Allora amore siamo arrivati a scuola eh? Adesso tu vai a farti queste tre orette di scuola E ci vediamo dopo per pranzo Mi raccomando non scendere proprio completamente per ultima Va bene, fai vedere il diario alla maestra Ci vediamo dopo, buona scuola amore Porta a casa i quaderni, ciao ciao Tu mi aspetti qua un secondo eh? Arrivo subito, ok? amore siamo arrivati dalla nonna c'è Daniel andiamo a prendere Daniel lo portiamo a scuola e inizia il nostro tour de force ma deve essere veramente veramente veloce Vanessa perché io e te ci dobbiamo okay, ancora ciao. lavare ciao eh, sì. Eh sei felice amore di stare con la mami non stiamo mai uscendo io e te davvero tesoro e quindi stamattina ci godiamo questa mattinata insieme ok? Sì. sei stanca? sei già stanca le otto e mezza del mattino 4 yes ciao ciao ciao c'è l'aria ma qua c'è uh, l'amore che tu l'amore? è sto ah oh, mio a few moments later. allora amore abbiamo preso quello che ci serve siamo al supermercato eh, per il pranzo e qualche snack nel treno adesso dobbiamo andare a prendere il cibo per il gatto ok? non ce lo dimentichiamo perfetto stai bene? tutto ok? prima spesa fatta adesso andiamo a prendere il cibo per Gasper e a vedere se troviamo le tue calze qua, speriamo di sì così non dobbiamo andare oltre, va bene? Farmacia, non so che fare, quasi quasi passiamo anche un attimo in farmacia amore, così okay. prendo tutto quello che può servire, okay. Vanessa. Già ridi perché? Allora, ragazzi, tutta la mattina che io e Vanessa giriamo come delle pazze. Entriamo e usciamo negli stessi negozi, perché mi dimentico sempre qualcosa e siamo in super ritardo perché dobbiamo ancora fare le valigie e qua sono quasi le 11:00 e tra un'ora dobbiamo uscire di nuovo di casa, ma ancora in casa non ci siamo rientrati per andare a prendere Daniel e Anastasia a scuola. Riusciranno le nostre eroine a farcela, Vanessa, sì o no? Sì, hours later. ok. Ciao Anastasia, ben arrivata anche a te. Eh, abbiamo pranzato, tu non hai mangiato niente, ti sto portando dei panini sul treno, va bene? Così se ti viene voglia mangi, ok? Adesso finisco, preparo il tuo zaino, preparo il mio e partiamo, va bene? E il mio telefono e il mio sì. certo amore, sono stivali quelli e non sandali. Bimbe, sta arrivando il treno per Milano, siete contenti? Sei contenta? Primo treno preso. Vanessa? Che emozione? Beh. Ti piace? Ancora siamo, non siamo partiti, eh? Manca la zia. Ti manca la zia, amore, hai ragione. doveva venire con noi. Mm. La prossima volta vendiamo con la zia in vacanza, va bene? Eh? ok, tanto dobbiamo stare solo tre giorni, eh? Niente di. No, no, adesso aspetti, mangiamo quando saliamo su quello per Roma. Qui arriviamo a Milano e scendiamo, ok amore? ok ok siamo partite siamo partiti Vanessa non dormire che abbiamo ancora un piccolo tragitto da fare dopo quando saliamo sul treno per Roma puoi mangiare ecco Ma cosa questo? vuoi mangiare Ti ho portato i... si sale eh? dopo saliamo. quando scendiamo a Milano cerchiamo il treno per Roma saliamo perché abbiamo prenotato i posti ci sediamo al nostro posto e siamo tranquilli ok? okay. sono <coughs> io inizio già a mangiare Ma solita sì. a che ora parte alle 5 e mezza e alle 8 e mezza siamo a Roma allora ultima fermata siamo a Milano ok? porta pazienza ancora un attimino così poi ci possiamo spogliare tranquillamente chi ha fame mangia sai che anch'io quando ero piccolina e salivo sul treno la prima cosa che facevo era mangiare subito anche tu? hai fame? poi andiamo sì. a cercare il bar eh, io e te vieni con me anche tu? io e te? tutti al bar? Eh? ciao Papi! c'è anche Papi giù! c'è anche il prossimo treno? Sì, quello per Roma c'è un bar così c'era scritto eh poi lo cerchiamo vediamo se lo troviamo c'è anche Daniel vero con noi? c'è Daniel con noi? c'è anche Daniel con noi? il nostro fratellone? Mi amore stasera così così dai andiamo a dormire prendiamo ok va bene ok amore siamo partiti finalmente siamo riusciti a salire sul treno per Roma ok eh, adesso cambio questa eh. voglio mettere adesso magari tipo voglio mettere tipo dove c'è l'aereo sì. l'aereo magari tipo con le lumolette che ok amore adesso guarda un campo di calcio ma che bello qua fuori sarà San Siro <ride> scherzo ma dov'è Vanessa? con Daniel con Daniel Cosa ci fai tu in un posto che non è tuo? Sì, eh? <ride> si vicino ad Ania. L'hai fatto bene, era da solo. Siamo partiti. Ce l'abbiamo fatta. Adesso cosa stai facendo? Stai giocando un po'? Ci dobbiamo rilassare un attimino perché eh, il numero del binario è uscito 30 secondi prima della partenza. E quindi abbiamo corso un pochino. Adesso ci rilassiamo un attimino e eh? poi andiamo al bar. Bimbe, come hai fatto a fare questo nodo? Con le mani, mani. Andiamo al bar? Sì, andiamo a lavarci le manine. Eccoci al bar. Che bellino, adesso ci cade tutto addosso. Qui c'è la mucchina, disinfettatevi le mani. Adesso arrivo. Che bello. Non ce n'è, figure. Vuoi? Vuole patatine? E tu? I tucche? I tucche, No, i tarallini, i tarallini. I tarallini, frutta, dai tanto ancora un quarto d'ora abbiamo di tempo per cambiare idea ogni 5 minuti, non ti preoccupare C'è anche il barattolo della frutta Vanessa, quello che piace a te, vuoi i tarallini Tu amore? Tu cosa prendi? Un prosecchino? Avete no, no, voglio... preso tutto? Fammi vedere Quante volte avete cambiato idea? No, tu? Ah ok, bravissime no una sola, prima il kinderborn no, poi i tuc e poi perché? le patatine, esatto va bene dai tutto bene il tuo aperitivo amore? Sì. è buono? ce l'hai la quetta? cosa stai bevendo? la quetta? brava lì c'è il cestino, brava amore Sai che hai scoperto amore che mettendo la password del treno cosa Puoi succede? Fammi vedere, vuoi guardare quello che vuoi? Si, guarda. Il cinema, ma cosa ci guardiamo? Un bell'horror? Senti, Adesso lo tolgo. No, va bene. Eh, vabbè, mm -hmm. Sì, no, no, ma infatti mica ti sto dicendo qualcosa. Senti, dimmi un po', ma ti piace viaggiare in treno? Qual è il mezzo di trasporto che ti è piaciuto di più fino adesso? Ho il treno l'hai provato oggi per la prima volta, l'aereo e la nave, la nave, sì. perché sulla nave dormiamo, mia, mia, mia, mia, mia. andiamo sulle palline, giochiamo, c'è la sala giochi, Capete, vero? Sì, Dimmi amore, allora oggi ragazzi facciamo vedere solo il salotto perché tanto la prima cosa è il salotto e domani magari vi facciamo vedere tutta la casa se sì. abbiamo tipo. ma non so nemmeno stasera se abbiamo tempo però probabilmente sì ok? perché appena arriviamo dobbiamo andare a mangiare subito perché è tardi non possiamo andare a casa a vedere un attimo. dobbiamo andare per forza perché c'è una signora che ci aspetta lasciamo giù le valigie e poi dobbiamo correre via subito okay. allora praticamente arriviamo a casa e poi quando ritorniamo dal ristorante torniamo a casa a dormire eh, ritiriamo certo. tutto però prima mettiamo i tuoi vestiti la tua madre cioè, di papà e quelli miei di Vanessa e la nostra madre poi a mettiamo anche quelli di Daniel va eh, eh, sì. giusto per va bene sei curiosa? Di, tu sei curiosa del divano, vero? Dimmi la verità di quel divano mega grandissimo. Eh, Io sono curiosa anche delle scale. Mm. Farle sopra. meno possibile, però eh? Noi dormiamo giù in maniera tale da non fare le scale. Te le faccio fare una volta sola per vedere le stanze, ok? Ma Bravissima! Stai tentando a non cascare? Guarda il sacchetto con l'immondizia, Ce la Vanessa? ciao ci sei anche tu vuoi darmi la manina? non correre troppo Anastasia perché se sbandi vedi che volo che fai eccoci metti la mano vai è andato andato andato vai eccoci mano qui qua Anastasia guarda prima quando abbiamo preso le cose ci avevano dato delle cose da colorare la signora e non le abbiamo prese. perché? dovevi prenderli allora Mane qua c'è un bidone butta dove vai? Adesso chiediamo questo profumo di popcorn da dove arriva, ok? Vuoi buttare? Vai, butta! Non mettere le mani! Vai! Cosa vuoi? Ma tu è qualcosa? No! C'è questo profumo di popcorn appena sfornato, eh? Si torna indietro! Ok! Sì amore toglielo pure il <ride> Vi divertite Dite la verità che vi state divertendo Ad aprire e chiudere queste porte automatiche Ok Allora tu hai preso la frutta, Vuoi che te la apro? Eh? La apri da sola? Sei sicura? Brava Vanessa No Certo amore mio Meno 20 minuti all'arrivo a Roma Sei contenta? Non, tua sorella non mi... Sia, mi oh, non Amore devi girare, siamo chiuse dentro Gira sto coso, mamma mia Non si apri Ascoltami eh. Mancano 20 minuti e siamo arrivati Finalmente Chi c'è? Sento una voce che non mi piace Dov'è? No. Ma che ci fai tu qui? Succede che Vanessa non era in grado di aprire la porta ah. ah, Ascolta, Anastasia Mancano 20 minuti Dove vai? Yeah. Andiamo, ma dove Tici? Quello non è il nostro posto. Vieni qui, Vane. Siamo arrivati, amore. Andiamo a casa per prendere Sì, dai, che siamo arrivati. Mancano pochissimi, istanti. Ok, siamo sul taxi, bimbe. Siamo arrivati a Roma, io sono emozionatissima, credo di essere l'unica emozionata in tutta la famiglia, ma voi non siete contente? Io sono super emozionata perché non ci sono mai stata ed ero proprio curiosa di venire. Adesso siamo sul taxi, tra poco andiamo alla casa che ci consegnano le chiavi e poi andiamo a mangiare, ok? Come? Come? No, un attimo Anastasia abbiamo un appuntamento abbiamo prenotato un ristorante e ci dobbiamo arrivare lasciamo le valigie no, vediamo la casa. Eh, sì. un attimo ti ho detto giusto un attimino no, ma poi partiamo. torniamo eh ah, ora siamo a casa finalmente allora Ani e Vanessa, non rompiamo l'orso per favore, che siamo appena entrati. Allora è da stamattina che giriamo. Siamo stanche. Il video finisce qui. Siamo stanche. Adesso andiamo a cena e poi a nanna, che domani siamo a casa del nostro parrucchiere di Roma. Davide, non vedo l'ora di vedere anche loro. Ve lo ricordate, ragazzi, Davide? Davide? Quello che mi ha tagliato e ha tagliato anche ad Anastasia i capelli inseriti. Quest'estate E noi siamo venuti a trovarlo E chissà che non andremo anche a fare un taglio di capelli da lui Vediamo domani. se c'è tempo No domani andiamo a pranzo a casa sua Allora ragazzi il video finisce qui Andiamo a mangiare Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale E lasciate un bel like a questo video Ciao Ciao da Roma.